Iniziamo la sessione monitoraggio e chiamerei subito Claudio Cavazza che ci parla del monitoraggio sugli interventi selvicolturali vegeta sulla vegetazione ripariale nel bacino del fiume Reno. Grazie. Okay. Bene, salve a tutti. Eh, in questi 15 minuti ringra ringrazio il CIRF per avermi concesso questa opportunità. Eh, vi racconterò un'esperienza che stiamo facendo da, da diversi anni eh, di raccolta e di informazione di dati che hanno a che fare con la caratterizzazione delle fasce ripariali eh, nel, nei principali corsi d'acqua del, del bacino del Reno e anche con il monitoraggio di interventi più o meno eh, impattanti fatti in questi ultimi anni eh, all'interno dei corsi d'acqua io eh, diciamo Affronterò eh, il tema dal punto di vista selviculturale e anche in modo abbastanza veloce, perché il tempo è poco. Per cui il mouse? Per cui eh, mi riferisco soprattutto all'ambito della nostra attività, quindi all'interno del bacino del Reno, potremmo dividere il bacino del Reno dal punto di vista idraulico, in due mondi abbastanza, abbastanza diversi. Quello della pianura a nord della via Miglia e quello della, diciamo, della collina della montagna pendinica a sud eh, sono due territori molto vasti che hanno visto eh, diciamo, attività antropiche storiche eh, estremamente diverse e che si riflettono sullo stato e sulla consistenza dei corsi d'acqua eh, eh, un, un paio di premesse molto veloci eh, se noi diciamo, per conoscere meglio l'attuale stato di questi, dei nostri alvei eh, partiamo da da una semplice visualizzazione delle foto storiche con quelle, con quelle attuali ci sono alcune, alcune dinamiche che, che ci saltano, saltano all'occhio. Tra queste c'è indubbiamente una riduzione quasi generalizzata dell'ampiezza uh, dell degli alvei. E questa, diciamo, uh, questa, questa grande uh, dinamica che ritroviamo su quasi tutti i nostri corsi d'acqua è probabilmente dovuta in parte a fattori climatici eh, se ne è parlato anche ieri comunque se andiamo ad analizzare con i dati storici dagli anni 20 ad oggi le dinamiche degli afflussi e dei deflussi negli alvei qui vedete un'immagine del reno sicuramente quello che salta all'occhio è che c'è stato un cambiamento eh, però eh, una cosa che mi premeva dire è eh, che probabilmente anche l'uso del suolo dell'assetto eh, del suolo del, dei versanti alti che poi influisce sulle portate che arrivano a valle indubbiamente ha subito dei forti cambiamenti. La pressione sul bosco, eh, vedete qui eh, delle immagini di, di, di faggete utilizzate, pascolate, con dei turni veramente molto brevi, ogni 5-6 anni, eh, ai primi del Novecento, le, le stesse zone viste oggi, e anche se andiamo a vedere i territori collinari dove il campo aveva comunque preso il posto del bosco già da secoli, eh, la, la situazione è in parte, diciamo, Uh, è in parte migliorata proprio perché la, la pressione antropica su queste zone è sicuramente diminuita, l'utilizzo delle risorse naturali eh, non è più quello di, quello di un tempo questo probabilmente si ripercuote insieme a tutta un'altra serie di fattori anche di pressione diretta antropica sui corsi d'acqua, sui terrazzi, sugli ambienti perifluviali sulla, sull uh, sugli attuali ambienti, uh, ambienti perifluviali guardate questa è la stessa immagine della, della confluenza renovenola ai primi del Novecento e oggi. Ovviamente le portate, ma anche il trasporto, il trasporto solido dei sedimenti un tempo erano molto più eh, importanti rispetto a quelle, che, a quelle che sono oggi grazie anche a, quest, a questo assetto di uso del suolo che alla fine dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento vedeva la superficie boscata sui versanti appennini si è veramente ridotta all'osso. Poi la situazione è indubbiamente migliorata. Se andiamo a vedere nello specifico, guardate qui un altro esempio di come l'alveo del Reno a Sasso Marconi si è ridotto in, ultimi, in questo ultimo secolo. Se andiamo a vedere nello specifico cosa è successo all'interno di questo alveo, in rosso vedete sono le parti che diciamo sono peggiorate da un punto di vista dell'uso del suolo, quindi hanno visto un'artificializzazione, in verde ci sono le parti dove eh, da, da alveo attivo si è passati a fascia ripariale. Quindi, non, diciamo, a, seconda, a seconda delle situazioni, le dinamiche sono state diverse. Eh, Un'altra cosa che ci salta all'occhio, andando a vedere le immagini storiche eh, riprese dall'alto, è che le fasce ripariali intorno agli anni 40-50 erano pressoché assenti su questi ampi alvei. Perché erano assenti? Perché comunque l'utilizzo di queste fasce forestali, comode, a ridosso delle aziende agro, agricole e zootecniche, era abbastanza intenso. Il salice, il pioppo, lontano, sono tutte specie che avevano una, una, una grande importanza, sia dal punto di vista energetico che anche dal punto di vista eh, diciamo eh, delle, delle utilizzazioni legnose, quindi eh, l'utilizzo di, di queste aree era indubbiamente... Uh, precedeva quello che potrebbero avere fatto le piene, cioè i, i, diciamo, le fasce venivano utilizzate ogni 4-5 anni eh, per cui rimanevano praticamente costantemente pelate. Questo ha portato alla scomparsa graduale in questi ultimi secoli delle specie ecologicamente più esigenti che oggi in pianura in pedicolina non ritroviamo quasi più, lontano, eh, lo ritroviamo solo nella parte alta, i salici arbustivi sono sparsi qua e là, sicuramente non, non con la stessa importanza con cui lo erano diversi anni, oggi comunque queste fasce ripariali se le andiamo a visitare fortunatamente oltre ad avere una certa ampiezza sono anche diciamo svolgono tutta una serie di funzioni che non sto qui a raccontare perché le conoscete benissimo, quindi corridoio ecologico, funzione ricreativa, eccetera. Noi da diversi anni stiamo cercando di mettere a punto una metodologia semplice e speditiva per arrivare ad avere delle conoscenze utili per quello che facciamo sulla consistenza della qualità e della quantità di, queste, di, di, di, di questi boschi. Per cui, eh, grazie anche alla collaborazione di generazioni di studenti che, che mi danno una mano in queste attività, Uh, siamo riusciti a mettere a punto, a punto un, me un metodo che prevede una prima fase di fotointerpretazione e utilizzo del GIS e una fase di rilievi in campo, prove relascopiche, rilievi di tipo forestale che non sto qua a, a raccontarvi e che poi utilizzando una metodologia interessante messa a punto da Ferrari dell'Aquila negli anni 90 per l'autorità di Bacino del Reno eh, arriva a determinare un valore vegetazionale di alveo. Sotto vedete in questa tabella dei dati dendrometrici, cioè relativi alla, alla, alla, alla tipologia del popolamento forestale che oggi ci, hanno, diciamo, ci permettono di individuare tre classi a seconda dell'età della classe cronologica del bosco con relative caratteristiche di tipo, di tipo dendrometrico. Come vi dicevo prima i, i, i mondi del bacino del Reno sono estremamente diversi, abbiamo fortunatamente in collina sulle fasce, fasce montane degli ambienti ancora abbastanza integri, anche se comunque guardate l'immagine sotto è il Reno a nord di Porretta, vedete che nonostante che siamo in una situazione di appennino abbastanza, abbastanza alto, comunque diciamo, l'ingessatura del corso d'acqua è evidente. In pianura potremmo passare un'intera giornata a, a, a discutere di quella diapositiva, quello è il Reno tra gli argini a cavallo di argenta, eh, immaginatevi l'importanza delle fasce ripariali lì dentro, come nodo ecologico, come corridoio. Pensate che i pipistrelli eh, utilizzano proprio eh, le, le linee line longitudinali per spostarsi da una parte all'altra di quel territorio, eh, però eh, quello è, è, diciamo, è una parte di, di corso d'acqua tra argini artificiali di seconda categoria, eh, quindi le problematiche della gestione idraulica, il rischio idraulico tra l'altro siamo anche in situazioni molto spesso pensi non tanto sul Reno ma questa è un'immagine del Reno ma avremmo potuta moltiplicarla su anche tutti gli altri corsi d'acqua dalla, dalla via Emilia in giù eh, quindi pensate alle problematiche di gestire idraulicamente un territorio come questo, argini vecchi che hanno tutta una loro fragilità, c'è il problema della fluidazione eh, dei tronchi, delle tane eccetera, eccetera. pensate a, al ha il grosso problema servicolturale di gestire queste situazioni quando queste zone sono anche dentro la rete natura, in particolare quella fascia ripariale è un habitat 92 a 0, per cui qualsiasi intervento eh, gestionale che abbia a che fare comunque con un minimo di attività serviculturale deve tenere, deve tenere conto di aspetti abbastanza problematici, vi assicuro che non è un lavoro semplice. Eh, I problemi che dobbiamo affrontare dal punto di vista idraulico sono problemi che, dovrebbero evitare di arrivare a questo tipo di, di situazioni, rotture di argini per vari, per vari motivi, accumulo di materiale legnoso fluidante, guardate per esempio là quel, quel tappo dentro due minuti, ok, vado velocissimo. Comunque gli spazi uh, per anche all'interno di queste situazioni incessate per fare qualcosa ci sono, guardate ad esempio uh, questi interventi di rin rinaturalizzazione eh, questa è rete natura ok, eh, quindi il, le, le attività gestionali sono diverse si può andare dal 100% a sponte alterne, di radamento con uh, il ceduo matricinato una roba strana che è un 50% che se serviculturalmente secondo me non sta da nessuna parte un, un taglio a scelta eccetera eccetera oppure anche modulato nello spazio, La, il tipo di impatto della cantieristica è ovviamente diverso a seconda del tipo di meccanizzazione forestale, qua anche qua potremo affrontare tutta una serie di problematiche molto diverse. Come facciamo il monitoraggio? Il monitoraggio noi lo facciamo soltanto per gli aspetti forestali, mentre sarebbe molto interessante fare un monitoraggio di tipo generale, sugli aspetti ambientali, ecologici, eh, e, ma non soltanto, anche, anche sugli aspetti idraulici. Cioè, quali effetti hanno questi interventi sulle dinamiche, sulle dinamiche idrauliche? Noi facciamo, transetti forestali speditivi, eh, mordi e fuggi, come le chiamo io, che, mh, dove arriviamo, tiriamo una cordella, misuriamo le specie presenti e, e altri parametri. Facciamo dei, dei transetti forestali permanenti dove ritorniamo nel tempo a misurare le stesse, le, le stesse caratteristiche e facciamo delle vere e proprie aree di saggio. Eh, qui purtroppo devo, devo correre per arrivare alle conclusioni, vi faccio vedere soltanto qualche esempio di... Mh, di, di, di transetti fatti sia a, a nelle zone collinari che anche nelle zone di pianura, dove la situazione è indubbiamente peggiore. Eh, guardate alcuni esempi di tagli eh, abbastanza intensivi prima e dopo. Eh, in questa zona, per esempio, stiamo monitorando gli effetti assolutamente eh, poco comprensibili della distimazione dell'acero negundo, che è una specie invasiva che si fa molta fatica a controllare. Un altro intervento, eh, prima e dopo, però eh, anche qua guarda, questo eh, è un intervento eh, abbastanza impattante che ha avuto tutta una serie di seguiti eh, anche di tipo, di tipo legale, un intervento sul Savena dove stiamo facendo un transetto permanente e ogni anno andiamo a misurare la crescita attraverso diciamo, una superficie fissa. Sempre, adesso qui siamo al terzo anno, sta diventando sempre più difficile entrare lì dentro eh, perché le aree diventano eh, difficilmente accessibili. Eh, il, il, caso del Savenar, il caso del SETA, scusate, il setta, guardate com'era nel 1954, guardate com'era nel 2011. Nel SETA è stato fatto un pesantissimo intervento, eh, comunque con tanto di un osta del parco, valutazione di incidenza, quindi secondo tutti i crismi di taglio della vegetazione. Sto finendo, devo, devo finire? Ok. Quello che vi volevo far vedere è, dopo il taglio, eh, come anche c'è stata una... Ri, una, una diciamo, le, le dinamiche morfologiche del corso d'acqua sono... Niente, volevo parlare della morfa, ma non c'è tempo. Abbiamo fatto anche diversi studi sulla, sulla, su, sullo sviluppo della morfa. Velocissimo i risultati, eh, soltanto sulle dinamiche forestali. Quindi lascio un interrogativo sugli effetti ecosistemici e sugli effetti delle dinamiche idrauliche trascurabili danni al suolo, veloci tempi di ricopertura, limitata invasione di arbusti e gliofili, frequenti danni alle matricine isolate, meglio se lasciate a gruppi. E... Le conclusioni, la gestione del bosco ripariale è necessaria di esclusione di, io le ho chiamate aree remote, però insomma non è che dobbiamo sempre andare a monitorare interventi fatti eh, ovunque, perché in alcune zone non si fanno, meglio sia affiancata da interventi di riqualificazione fluviale, perché la gestione del bosco può essere alleggerita ridando spazio ai fiumi meglio gestire attraverso piani, possono avere spazio anche, secondo il mio punto di vista di tecnico forestale, interventi a compensazione che utilizzino la biomassa, sempre se controllati in, in modo efficace. La selvicoltura può funzionare sicuramente, quella a moderato impatto ambientale, però costa, deve essere supportata da relazioni tecniche e eh, soprattutto supportata da idonei finanziamenti. L'ingresso di specie all'octode è inevitabile, più si taglia, più entrano ma eh, fa parte del gioco, è importante il monitoraggio, chi lo fa? Noi lo facciamo un po' a tempo perso grazie all'aiuto di, di studenti e dell'università, però secondo me sono, sono temi che andrebbero approfonditi a livello anche accademico, grazie. Grazie. No, stavo dicendo che non c'è tempo per le domande, però c'è il World Aperitivo, esatto, ci un... sarà un tavolo su gestione e manutenzione in cui sarà presente e, e quindi potrete fare le domande di, eh, che riterrete.